Allora Grazie Presidente. Effettivamente sì, la Commissione urbanistica si è riunita eh, oggi alle 12.30, così come richiesto dalla nota inviata dal Segretariato ieri mattina. Quindi nel rispetto del regolamento, visto che nella nota erano specificate le questioni di urgenza, abbiamo... Eh... Ho convocato la Commissione rispettando appunto le 24 ore ehm, il tempo diciamo effettivamente non è stato ehm, probabilmente il tempo necessario per tutti a verificare e a leggere gli allegati eh, della delibera, però credo che la commissione di oggi a cui hanno partecipato appunto anche altri consiglieri che non sono membri della commissione, ma proprio perché erano interessati al tema, a seguire le spiegazioni, sia stata comunque esaustiva, è stata una commissione in cui tutti i consiglieri hanno potuto fare eh, domande, c'erano gli uffici del dipartimento urbanistica che hanno seguito l'istruttoria che quindi conoscevano nel merito il progetto, le valutazioni appunto che eh, erano state fatte da loro, c'era eh, l'assessorato all'urbanistica rappresentato dal capostaffo dell'assessore Montori, c'era l'assessore Frongia in qualità appunto di commissario straordinario dell'evento. Eh, e quindi credo che eh, c'erano anche i proponenti per cui eh, abbiamo fatto in modo comunque anche avendo un tempo molto ristretto a disposizione di eh, dare a tutti i consiglieri la possibilità comunque di eh, avere di fronte gli interlocutori che potessero comunque dare risposta alle loro domande. Eh, non mi sembra che prima del voto siano rimasti dubbi, a, ad alcuno perché tutte le domande poste in commissione hanno trovato risposta, non ci, sono, non ci sono quindi elementi che sono rimasti in sospeso, poi ci può essere chi è d'accordo, chi non è d'accordo e eh, questo lo posso anche capire, mi sembra però che nell'insieme anche le altre forze politiche hanno mostrato la loro eh, diciamo ehm, il fatto che appunto accolgono questa proposta favorevolmente proprio perché facendola noi passare oggi in aula e votandola daremo a Roma, alla nostra città, la possibilità di ospitare un grandissimo evento di livello internazionale quindi noi in qualità di consiglieri non vogliamo avere la responsabilità magari con un voto tardivo di eh, procurare diciamo, un uh, evento di questo genere che sarebbe eh, sicuramente... Scusi consigliera, vi prego di fare silenzio anche tra il pubblico perché purtroppo non si riesce ad ascoltare. Grazie. Grazie. Quindi eh, dicevo con questo voto noi vogliamo scongiurare che appunto si possa eh, verificare un allungamento dei tempi, sappiamo che infatti organizzare un evento di questa portata non è sicuramente semplice, vanno coinvolte tutta una serie di istituzioni, di organismi, tutto deve funzionare diciamo, come un ingranaggio di un orologio svizzero, eh, dispiace anche a noi che questa delibera non sia arrivata prima ma anche su questo gli uffici e eh, l'assessore Frongia ci hanno spiegato che cosa è successo nel frattempo e quindi noi oggi siamo qui a fare la nostra parte e a compiere quello che è diciamo, il, nostro, il passaggio che ci compete nell'ambito di questo delicato eh, ingranaggio. E... Quindi io mi sento insomma, sicuramente, pur comprendendo quelle che sono le posizioni e, e le critiche che muovono le opposizioni, diciamo, a volte ci si trova davanti a eh, diciamo, ehm, delle necessità da compiere e quindi credo che comunque, questo lo voglio sottolineare, tutti i passaggi siano stati fatti nella maniera corretta, quindi nonostante il poco tempo a disposizione, tutti quanti noi siamo stati messi nelle condizioni di leggere... Eh, la delibera, gli allegati di venire in commissione, di fare le domande di avere delle risposte e quindi di fare quello che deve fare un consigliere eh, capitolino io eh, non mi dilungo perché i temi appunto dicevo, li abbiamo trattati tutti in commissione e approfitto quindi per augurare al commissario straordinario buon lavoro perché ne avrà tanto da fare e spero che veramente noi l'anno prossimo a giugno ci troveremo tutti quanti a godere e a gioire per un per un evento veramente importante per la nostra città. Grazie.